Craig Warwick lascia l'isola dei famosi, si è rotto una gamba. Chi si è ritirato dall'isola dei famosi dopo Chiara Nasti e Francesco Monte. Craig Warwick. Raiguar Vick si ritira dall'isola dei famosi 2018, ecco il motivo. Il sito 361 magazzine. Com rivela l'identità del nuovo concorrente che ha abbandonato il reality show di Canale 5. Un altro naufrago è costretto a lasciare l'isola dei famosi. Si tratta di Craig Warwick. Il sensitivo che parla con gli angeli è caduto e si è rotto una gamba. Craig Warwick chi è? Ray Guarvic è nato a Londra, ottavo di nove figli, ma vive da anni a Sciacca, in Sicilia, dove è arrivato per amore del suo compagno Enzo, con il quale convive. Le sue doti di sensitivo emergono sin dall'età di sei anni e sostiene di riuscire a parlare con gli angeli. Le sue particolari abilità lo hanno portato con il tempo a collaborare con personalità come Lady Diana e Kate Winsley, ed è consulente del FB nella ricerca di persone scomparse. È diventato un volto noto prima in Inghilterra e poi in Italia, dove dal 2009 ha partecipato a programmi televisivi come Festa Italiana, Pomeriggio sul 2 e Domenica 5 e ha scritto svariati libri riguardanti la sua storia e le sue capacità fuori dall'ordinario. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara.